Com'è stata umanamente la vostra esperienza in giro per i beni confiscati? Allora, la nostra esperienza in giro per i beni confiscati è stata molto educativa, per un motivo ben semplice, perché si pensa di conoscere questo tipo di realtà, a maggior ragione mh, entrambi veniamo dal sud, quindi pensavamo di conoscere molto bene questo tipo di, di posti e di situazioni. Ci siamo resi conto, visitando questi posti, che non era vero, cioè non conoscevamo ben poco, nel senso andavamo mh, poco al di sotto di quello che in realtà si sa dei posti confiscati, quindi è stato molto interessante scoprire le persone, le facce, le situazioni e le relazioni che ci sono nella vita quotidiana di posti di questo tipo.